La angelologia, e in questo caso la demonologia biblica, trova nel libro di Giobbe, eh, credo, credo, la più alta espressione eh, della rivelazione, la più alta in assoluto. Perché, sento dei, dei microfoni, mi sentite? Mi sentite? Ok. La più alta espressione Mi sento è... chiaro Walter. Bene, ok. Dicevo che nel libro di Giobbe l'angelologia e nel nostro caso la demonologia raggiunge il picco più alto della rivelazione. Ed è e mi riferisco al capitolo 1 e al capitolo 2 di Giobbe ed è credo il punto più alto della rivelazione e che da solo sovrasta e sconfigge ogni tipo di altra eh, idea che uno possa avere di demonologia di angelologia basata sulla mitologia. Il libro di Giobbe è un libro difficilissimo e devo spendere due parole per, per inquadrare quello che andremo a vedere in questi sette, otto, dieci versetti che leggeremo. È un libro molto difficile perché è il libro per eccellenza che all'interno della rivelazione dei libri sapienziali va a contrastare quella che viene definita la dottrina soteriologica ritributiva. Da dove nasce questa dottrina soteriologica ritributiva? Nasce sostanzialmente dalla letteratura deuteronomista. Voi sapete che eh, tutta la letteratura deuteronomista, che è una rielaborazione ultima delle dottrine Luiste, e eh, della relazione eh, J.A., no? eh, J.E., eh, eh, quindi proprio l'ultima, è quella che sostanzialmente ti dice se hai, fai del bene avrai del bene, se fai del male avrai del male. E Invece ci sono due libri, in modo particolare il libro di Giobbe, ma anche il libro del Coelet, che dicono sì, questo è vero fino a un certo punto. E tutto il dramma di Giobbe si colloca in questa ottica. Giobbe è timorato di Dio, lo dice Dio stesso, non è ebreo, che sia chiaro, ha eh, il timore di Dio, sacrifica al Dio di Israele, ha una famiglia numerosa, simbolicamente ricordata col numero 7 ricchissimo di quello che poteva essere la ricchezza all'epoca quindi ricchezza di armenti eh, case noi potremmo dire terreni eccetera era molto umile ed era tamid cioè era sempre costantemente orientato come il grande sacrificio perpetuo no eh, per sempre il tamid eh, verso dio ora le benedizioni che lui riceve, le riceve perché era un uomo saggio, giusto e onesto. E, non essendo ebreo, capite che anche a livello di soteriologia una predilezione per quest'uomo da parte di Dio fa tremare i polsi a chi è troppo javista eh, o chi è troppo ebreo. Perché allora vuol dire che Dio guarda anche gli altri popoli creati da lui con benevolenza, non dico come Israele, ma sicuramente con grande benevolenza e tra tutti i figli degli uomini ebrei compresi, quello che spicca di Dio è proprio Giobbe, e quindi è benedetto, come era benedetto Abramo, Isacco e Giacobbe. Questo è vero però fino a un certo punto, e allora, come il predicatore, cioè il Coelet, uscendo dalla sinagoga, dice: Sì, il rabbino è un bel da dire se hai, fai del bene, avrai del bene, che è una verità. Però io vedo che prospera anche il malvagio e l'innocente è colpito da mali devastanti. Quindi, visto che, signore, tu sei giusto, quando farai giustizia? E poi inizierà tutto il discorso tra il III, secondo e primo secolo avanti Cristo della risurrezione dei morti. Ora, il libro di Giobbe non è diverso. Il libro di Giobbe non è stato scritto per dare una spiegazione filosofica Psicologica e teologica, filosofica psicologica e teologica, al problema del male, perché dico tre perché tre sono le tipologie degli amici di Giobbe, e le risposte teoretiche a una persona che soffre perché Giobbe comincerà a soffrire senza poter legare la motivazione della propria sofferenza ad alcun peccato perché lui comunque era un uomo onesto, Giobbe è eh, avrebbe trovato risposta, e Dio non vuole questo, tra psicologi, filosofi e teologi. Perché tutto ciò che gli psicologi, filosofi e teologi dicono nel libro di Giobbe, da parte nostra sembrano dottrine assolutamente bibliche, assolutamente fondate nelle scritture. Ma Giobbe continua a dire di no, continua a dire no, io non ho peccato, non ho peccato, non ho peccato. E noi, a noi dà fastidio questo attesamento di Giobbe. Ma Dio tace, Dio è un po' l'invitato di pietra, c'è ma non parla. Poi ci sono due finali del libro di Giobbe, abbiamo il finale poetico e il finale pro della, sul prosa. Eh, la parte della prosa, quella che fa riferimento al capitolo primo, al capitolo secondo e alla fine, l'ultimo alla fine, capitolo del libro di Giobbe, sempre in prosa, che è il, numero, eh, il, il capitolo 42, come tu, giustizia retributiva, hai avuto del danno e sei rimasto fedele, ti sarà dato tutto il doppio. Questo è un finale, ma c'è un altro finale che non sappiamo come va a finire e finisce praticamente al capitolo 40. Al capitolo 40 è la parte in poesia, tutti i libri di Giobbe dal capitolo 2 in avanti è tutta poesia, e quindi noi potremmo dire che ci potrebbe anche rappresentare in un teatro in forma di tragedia, no? Immaginatevi Giobbe seduto eh, che soffre, si gratta la pelle per questa ulcera maligna che l'ha colpito, lo porta di fatto vicino alla morte e poi via via questi amici che arrivano, ecco perché ho detto tre, teologi, psicologi no? e filosofi che cercano di dare a Giobbe che è malato, che è in fin di vita, delle spiegazioni che sono assolutamente assurde. Quindi le prime, i primi due capitoli e l'ultimo capitolo sono la parte diciamo, più, più moderna, Ecco, quella che comincia, finisce col capitolo 42 dal versetto eh, 7 in poi. Lì Giobbe, teologia retributiva, eh, ottiene tutto il doppio di quello che, che ha perso, perché è stato fedele. La parte poetica è la più antica, non si sa come va a finire. Perché finisce col fatto che Giobbe riconosce di aver detto troppo, riconosce di essere stato una creatura, ma la grandiosità del libro di Giobbe è che Giobbe, pur vivendo questa situazione, vede che Dio parla lui, vede che Dio conosce la sofferenza di Giobbe e quindi la sofferenza di Giobbe ha un senso in Dio, ma non c'è risposta, non ci può essere risposta. E nemmeno Dio la dà, anzi, invece di dare una risposta, stigmatizza il, il comportamento di Giobbe dicendogli: dove eri tu quando io operavo, tu sei la creatura, io sono il creatore. Ma Giobbe è contento di questo perché Dio, il dio dei, degli dèi, il dio del cielo, si è chinato sulla sua creatura. Per rispondere, per rispondere, poi è anche vero che alcune frasi, alcuni momenti del libro di Giobbe. Rasentano quasi, quasi la bestemmia. C'è una frase quando dice: Se hai del coraggio, scendi giù dal cielo e vienmelo a dire che è proprio quasi una minaccia. Però Dio gradisce queste forme di eh, gradisce e benedice queste forme di, di, di, di, di eh, intimità che un figlio può avere con il proprio creatore, pur rispettando ovviamente i limiti, Giobbe non, non va mai al di là non fa mai la, il Chilula Shem, non dice mai bestemmie, quindi si, si, si avvicina ma si ferma perché sa chi è ed è proprio di, messo di fronte alla propria creaturalità che lui, Giobbe, è felice dice «Finalmente i miei occhi ti vedono». Poi che cosa abbia visto? Questo non è scritto, probabilmente non ha visto niente, ma ha visto che l'attenzione di Dio per lui, per la un Dio interessato alla sofferenza, lo ha ripagato di tutti i dolori subiti e di tutte le gioie godute. Ma noi, questa era l'introduzione, perché? Perché adesso entriamo subito in argomento. Ho dovuto spendere qualche minuto di presentazione del libro di Giobbe per riuscire a capire qualche cosa. Eh, dammi solo un ok se mi senti ancora e mi senti forte e chiaro, o si sente male, dimmelo. Forte e chiaro. Forte bene, e chiaro. Bene, bene, bene, benissimo. Allora, a questo punto noi abbiamo il primo, la prima, la prima, il primo dato della rivelazione, e cioè esiste una corte celeste. Nella corte celeste c'è il re dei re, il signore dei signori, e il signore dei signori e il re dei re riceve, siamo nel capitolo 8 un giorno i figli di dio andarono un giorno i figli di dio andarono versetto 6 scusate un giorno i figli di dio vennero i bene elim e si presentarono presso il tetagramma quindi ciao Antonella. Quindi no. i figli di Dio si presentano davanti al re. Quindi noi abbiamo, immaginiamo, una corte celeste con il re dei re e arrivano i figli di Dio. Chi sono i figli di Dio? Bene i Benelim sono mm -hmm. i Bene sono chi sono? Sono gli angeli. Sono tutti e c'è tutta la corte celeste. Quindi, mi raccomando, mi raccomando: eh, saluti intanto chi è, chi è venuto. Io purtroppo non vedo chi è Damiana, credo sì. Comunque, adesso vado avanti, poi dopo il limite facciamo gli interventi. Si presentano davanti al trono di Dio tutti i figli di Dio, tutti gli angeli, tutte le schiere angeliche, tutto tutti, gli, tutti i Benelim, figli degli dèi o figli di Dio, si presentano tutti come se fosse la, la riunione del mattino, potremmo dire, eh? perché dice «Va'yechim ayom yavov le le'ite yatzel el Hashem va'yavov gam a Satan» e venne anche il Satan. Quindi in mezzo a… perché poi dice «A Satan betoham cioè dentro di loro. Qualcuno potrebbe dire in mezzo a loro o dentro di loro. In ogni caso, tra i figli di Dio c'è anche il Satan. Su questo non c'è alcun dubbio. Si presentarono i figli di Dio Vegam Satan Betochem e, e anche il Satan in mezzo a loro. Quindi abbiamo il re dei re, il signore dei signori, il tetagramma, e poi abbiamo tutti i suoi figli e in mezzo a loro anche il satan. Qui comincia a delinearsi il dramma, però per noi c'è la prima rivelazione. Cioè, tra tutti i figli degli dèi, o figli di Dio che dir si voglia, vegam satan, c'è anche satan, betoch, betochem, cioè in mezzo a chi? A loro. Betoch indica anche dentro di loro. Cioè, dentro tutti questi questi angeli dentro questi, questi uffici no? che noi abbiamo. «Vaiò me el-Satan e, e disse, e disse, o dirà, c'è sempre il problema del va-conversivo, no? Comunque, e dirà, o disse, il tetagramma al-Satan, «Mei'aintavou» <ride> «Da dove vieni?» «Da dove stai venendo, Satan?» Immaginiamoci la scena perché è, è, è proprio la prima grande rivelazione, la più alta rivelazione dell'ufficio del satan. Da dove? Da dove vieni? Ciao Cesar. Da dove vieni? Da dove vieni? E satan dice una frase strana e dice, De yans a satan et Hashem e rispose il satan al tetagramma dicendo misciut baarez um it challech ba che sarebbe letteralmente eh, dall'andare avanti indietro dall'andare avanti indietro su e giù nella terra e percorrerla e percorrerla e percorrere percorrere in lei e la satan e disse il tetagramma al Satan a li beha al avdi Job. Questa è la seconda rivelazione, e cioè, disse il tetagramma al Satan. Hai posto il tuo cuore alla avdi sul mio avdi, quello che fa servizio a me, ciobbe perché era stato detto prima che Giove faceva sacrifici, era un uomo pio, era l'uomo della terra non ebreo, più pio rispetto agli ebrei. Nei commentari troverete sempre che è Satan che istiga Dio a far del male a Giobbe. Ma non è così. Il principio primo è sempre Dio, è lui il padrone, è lui il capo. E in mezzo a tutti questi angeli c'è anche, ovviamente, l'ufficio angelico, parlando con il rappresentante dell'ufficio angelico, gli dice, ma dove vai? Eh, ma io vado avanti e indietro, sempre sulla terra. Interessante questo. Poi, che Baharez sia la terra di Israele o che sia tutto il globo, questo lo lasciamo ai semitisti. Però, che sia uno sia l'altro, sappiamo che sulla terra vaga Satan. Questo va a cozzare, apro una parentesi, con chi pensa che Satan. Sia stato eh, precipitato no, negli inferi e non lavori sulla terra e non lavori nelle sfere celesti. Questo ufficio no, presposto. Ma non è Satan a aizzare Dio. È Dio che ha stuzzicato Stan. Avrebbe potuto parlare con un altro angelo, avrebbe potuto parlare con Rafa. Angelo si intende sempre eh, un ufficio eh, di questo. Immaginatevi questo, questa, questa corte celeste con a destra e a sinistra tutti di casteri e là in fondo il trono c'è il re dei re che guarda tutto ogni cosa con i suoi sette occhi. E' che è un po' l'immagine no, di Isaia l'immagine anche di, di Ezechiele. E' Dio che stuzzica Satana. Poi dice dove stai andando? Da dove vieni? Eh, avanti e indietro. Dove che vengo? Percorro tutta la terra avanti e indietro. Avanti e indietro. Eh, vuol dire proprio avanti e indietro cioè non ne lascia passare una. E quindi Dio gli dice ma hai forse posto visto che camminavi l'occhio al mio servo, a quello che fa la Vodà? La Vodà è il secondo pilone no, di Shimon Zadik, il primo Torah, il secondo Vodà, il terzo, il, il, diciamo, la carità ai poveri. ecco. E Satana non può dire di no, perché Satana l'ha incontrato, ha visto che è un uomo giusto. E di fronte a questa domanda un po' retorica, un po' di provocazione, gli dice: eh, si è posto ecco il suo cuore, ecco, questa è la terza rivelazione oggi, cioè l'ufficio del Satan ha un cuore, e allora qui ci dobbiamo intendere. Qui ci dobbiamo intendere. Se nella nostra testa cuore vuol dire un sentimento, dobbiamo dire che il Satan. Ha un sentimento. L'ufficio del Satan ha un cuore come ce l'abbiamo noi, come ce l'ha Dio, come ce l'hanno tutti. Però non possiamo fare il gioco delle tre carte e pensare che Satan non abbia il cuore quando se noi per cuore è un sentimento. Allora, come ce l'ha lui, ce l'ho io, come ce l'ho io ce l'ho anche lui. Capite? Segnatevela questa cosa, che poi vorrei delle domande su questo. Oppure noi pensiamo, come giusto dovremmo fare, che cuore non indichi. Un sentimento. Ma allora a questo punto, anche quando si parla dell'uomo, ho in cuore di fare, mi hai messo in cuore, ho in cuore questo, amo Dio con tutto il cuore, allora anche per l'uomo, come per Dio, non è un sentimento. Capite? Non si può dire che per l'uomo sia un sentimento, per Dio sia un sentimento, e per Satana allora che cos'è questo cuore? Ci vuole della coerenza quando si legge la scrittura. Capite? e secondo, vabbè, lasciamo stare se perché no andrei a, a deviare su Genesi, ma non mi interessa allora, eh, fatto sta che Dio dice, hai posto nel tuo cuore e dice proprio cuore, tant'è che nelle vostre traduzioni non c'è cuore e, e, libera è il cuore, leva il cuore perché non c'è? Perché crea questo presupposto, come fa Satana avere un cuore? Come fa? Ce l'ha, come noi ma che cosa significhi? allora, secondo la, la, la, la, la grande tradizione di Israele, il cuore è la sede delle decisioni, quello che noi potremmo dire è la coscienza più profonda, cioè eh, quando uno decide di fare una cosa, lo decide in cuor suo, in cuor suo in questo senso, e poi la mette in pratica, quindi è il luogo operativo per eccellenza, è il luogo operativo per eccellenza, e il luogo operativo per eccellenza c'è la c'è la Dio, c'è l'uomo, ovviamente con le dovute diversità, Dio liberale, poi i, i, i, gli angeli creati in grado infinito in molto inferiore, e poi gli uomini che sono ancora più inferiori perché per natura sono fatti di materia. E la grandiosità è che Dio si è fatto materia, ha preso su di sé la materia. E qualche angelo non gli è andata proprio molto bene la cosa e coerentemente si è ribellato, coerentemente, pur sapendo che il destino ultimo sarà eh, lo jerem, lo gerem da Dio, lontano di quindi, eh, cos'è il tuo cuore? È posto nel tuo cuore? E eh, Satan non può dire che cuore, risponde: certo che lo posto in cuore. Vediamo come. Sempre il problema della vista, abbiate pazienza, sfrutto le luci della sera. Ehm, allora, ripeto, vei omera el Satan, dice, e poi dice, chi enne camou bharez ishtam, e Dice: non c'è nessun altro sulla terra come lui, uomo tam tamid, uomo integro, retto, che dice: il re Elohim che teme Dio, ah, però lo chiama Elohim. Dico Elohim per non nominare il nome di Dio con la colai, che tem, teme Elohim, non dice teme me, teme Elohim.